La prima cosa che si impara sulla prevenzione nella difesa personale non la si impara mai in palestra. E la questione è semplice ed è questa, la prevenzione non è qualcosa che puoi applicare a posteriori. La formula è molto semplice, se non puoi prevenire sei costretto a reagire, se sei costretto a reagire devi essere il doppio più bravo ed essere anche fortunato. E tutto questo senza aver fatto nemmeno qualcosa che riguardi le tecniche di difesa personale e di Krav Maga. Chi capisce questo meccanismo in anticipo si iscrive prima, impara ciò che gli serve ed è in grado di gestire le situazioni prima che siano troppo difficili da trattare e nel caso è preparato a trattarle. Il Krav Maga infatti è un po come il backup del computer. Quando ti serve ti salva davvero solo che deve averlo fatto prima